Madonna questi fiori sono bellissimi È caldissimo qui dentro Yuka 3 Sakura Questi sono proprio bianchi guardate che belli però questi qua Guardate quanti Sakura ah. Ed ecco qui, indovinate cosa stanno facendo C'è il caban check Che vorrebbe dire vi controllano la borsa Per vedere che non avete l'alcol Ma la cosa divertente è che se promettete Di non berlo, potete portarlo Comunque ci sono i fiori di sakura in fiore Guardate come sono belli La mia cameraman mi ha comprato Yuka Ciao! Mi ha comprato un biglietto per andare Nante Yukoen da È Shinjuku Gyoen? Per andare al Shinjuku Gyoen Che è questo parco che c'è a Shinjuku Ed è bellissimo Allora premiamo qua e entriamo nel Shinjuku Gyoen Oggi dove Dovrebbe essere una giornata non molto piena di gente. Quindi siamo più che contenti. Guardate che meraviglia! Questo parco è bellissimo. L'ultima volta che sono stato qua era l'autunno, era pieno di foglie, è veramente bello. Uhuh! Mi sono rimesso col tripod. Ecco qui la mappa del nostro Koen. Noi dove siamo? I Madoko. Noi siamo qui e Doku. Ok. E adesso andiamo nella greenhouse, che è quella laggiù. Andiamo a vedere com'è. Madonna, questi fiori sono bellissimi. Ma una volta si poteva in realtà bere in questo parco, ma adesso non si può più fare però la cosa divertente vi giuro che se promettete che non aprite la bottiglia ve lo lasciano portare perché i giapponesi comunque si fidano e di solito la gente non cerca di fare cose contro la legge diciamo ci sono più di 50 tipi diversi di sakura e eh, sakura è un paese di no? oh Ehi, googlats ma adesso conoco. Praticamente dovete sapere che in questo Cohen, quindi parco, Cohen, parco, ci sono 50 fiori diversi di Sakura, di questi alberi. Vedete che qua c'è tutta la mappa. Guardate, ce ne sono più di 50 e googlatsuco... Giù, giù. No, 65 ce ne sono. Ce ne sono anche di, di, di verdi e praticamente fioriscono tutti da febbraio fino a fine aprile. Quindi due mesi di Sakura. Vedete, infatti ci sono alcuni alberi in cui cadono già e altri in cui ancora non scendono. Guardate che bello. No. In uno dei prossimi video comunque preparerò lo bento e vengo qua a mangiarlo Non so se in questo parco o in altri In realtà oggi noi siamo qua per fare le foto con Yuka, no? E lei dice che praticamente... Ah, oh! Che vedete, in questo parco nel Shinjuku Gyoen c'è la parte igirisu Che è quello un po' nello stile di un giardino un po' più inglese Poi c'è questo che è furansu, che quindi è un pochino più francese E poi questa è la parte nihon, quindi giapponese E poi c'è questo, questo sarebbe il bosco della mamma e del figlio Non c'è niente, un semplice Bosco dai, ditemi la verità. Quanti di voi vorrebbero essere qui con me a godersi Sakura? Guardate che meraviglia! Wow! Oh mio dio, guardate che meraviglia! La greenhouse. è caldissima qui dentro, che meraviglia! Ah, non b'è? Ma sono enormi questi alberi Guardate che roba Non so se riesco a <ride> C'è Yuka che mi fa le foto Ciao Yuka Ciao Yuka tra i Sakura Cioè guardate che meraviglia È tutto è tutto in fiore, cioè è bellissimo e ce ne sono là, laggiù È una meraviglia, eh? Quanto mi invidiate? <ride> devo dire che, eh, non lo so I sakura sono quasi una magia Tra l'altro vi devo dire una cosa Lo sapete che i giapponesi si vantano sempre di avere quattro stagioni? Non lo so perché spesso alcuni giapponesi credono che esistano solo in Giappone E da un certo punto di vista posso capire anche perché pensano ciò Perché comunque, a differenza dell'Italia Secondo me in Giappone sono molto più definite Perché per gli eventi e un po' anche per questa cultura che hanno di questi parchi Perché comunque in autunno ci sono le foglie d'autunno E ci sono tutti i parchi per le foglie d'autunno In primavera fioriscono i fiori Quindi ci sono tutti questi parchi per i fiori In inverno va bene nevica <ride> E l'estate vabbè è più caldo Quindi nel senso lo so sono più definite Diciamo un po' per le festività che hanno E un po' per questi parchi Che secondo me definiscono meglio le stagioni Dobbiamo importarli anche in Italia Siamo ricoperti da fiori di sakura. Questi sono più bianchi E questi sono più rosa eh, c'è scritto che eh, non bisogna scalare gli alberi. Kini noboranaide. Vi insegno una cosa in giapponese. Un kotowaza? Sarumo kikarauchiru. Nandaka sono kotowaza? Sarumo kikarauchiru? Kikarauchiru, che, che vuol dire che anche le scimmie cadono dagli alberi. È un po' come il nostro. non lo so, non ce l'abbiamo noi un detto simile. Tipo, si può sempre sbagliare, qualcosa così. Vedete la differenza di colori però? Questi sono un po' più scuri, quelli là sono più bianchi, quelli sono più chiari, quelli sono più vivaci. Questi sono proprio bianchi, guardate che belli però questi qua, super rosa invece qua davanti. Questi sono gli Sakura Oshima, vedete che sono bianchi e belli. altra palma cosa c'entra vabbè questi invece sono i fiori di momo guardate come sono di che colore è più intenso anche la forma è diversa sarebbe la pesca oh mio dio perché? qua ce ne sono veramente ma veramente tanti guardate che roba è pieno di sakura wow è stra pieno di sakura qui guardate quanti sakura Oh mio Dio è meraviglioso Cioè se guardate in su Completamente in su Sakura anche qui E Sakura anche qui Ma Sakura ovunque È una cosa incredibile Non riesco a descrivervelo È veramente bellissimo Chi è? Chi è? vuol dire bellissimo! Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video! Ciao! E dopo lo shooting, eccoci al Rikugien Sono venuto in questo parco per vedere i fiori di Sakura anche di notte e devo dire che sono belli come di giorno se non di più. È, è una sensazione completamente diversa, però quest'albero è veramente enorme e è veramente una cosa meravigliosa. Guardate che bello! Can you explain your feeling? How are feeling right now? Nostalgia. Nostalgic eh, Happiness Happiness Ok Qua sto chiedendo al mio amico Che sta praticamente descrivendo emozioni a caso Si sente triste Nostalgico A vedere sto posto Io invece non vedo un tubo E basta Uuu uh, Finalmente Un sakura Guardate che bello Il sakura di notte Un albero di sakura Guardate che meraviglia Cioè è strano eh Vederli di notte È un po' buio Però sono bellissimi anche di notte Questa è la stanza del tè. Oh, guardate che carini. Qua vi, vend oh, qua vi vendono dei vestiti che praticamente sono in intinti nel sakura per avere questo colore, vedete? Che figata Guardate che meraviglia Sono molto di stagione Non trovate mio amico ha detto che questo albero c'è qui da più di mille anni eh, Non lo so Se non è giusto eh, incazzatevi con lui So che è qua da tanto tempo Comunque vedete stanno già cadendo i fiori Sta diventando un po' verde Però è ancora bellissimo Guardate su Guardate che meraviglia Quest'albero è bellissimo So che con questa telecamera non riesco a farvi vedere bene Però è veramente meraviglioso Cioè non so se si riesce a capire la bellezza Quest'albero ma quanto è grande quest'albero cavolo è veramente gigante eh? non so se riesco a re... cioè non so vi rendete conto quanto è enorme che poi so che quando faccio vedere i sakura ci sono i miei amici trentini che dicono e ben dai che anche a noi i ziresari io non ho mai visto di ciliegi così grandi in trentino se ci sono fatemelo sapere perché sono veramente belli facciamoci anche noi il parco e poi graffa veder noi a sti giapponesi quest'albero praticamente ha solo cent'anni però sono quattro alberi messi insieme quindi sono stati fatti praticamente questi alberi non, non sono un albero solo ma sono ben quattro. Oh mio dio Le luci di bambù Comunque per tutti quelli che dicono Che i giapponesi non sono romantici O non si tengono per mano Vi assicuro che qua tutte le coppiette Si stanno tutte prendendo per mano Quindi non è vero Quello che si dice E se non ci credete Andatevi a vedere il video dei giapponesi Non dicono ti amo Per capire imparare qualcosa in più mi raccomando andatevi a vedere anche la versione autunnale ve ne lascio un pezzettino questa è una cosa interessante siccome vogliono farlo questo triangolare hanno messo questo che così quando crescerà questo albero sarà a forma di triangolo vedere per credere guardate che cosa c'è qui guardate che cosa c'è qui la casetta per fare la cerimonia del tè mm, che bello oh mio dio <ride> scusate <ride> prima avevamo detto una cazzata è questo, l'albero di Sakura più grande del parco, anzi più grande che abbiamo mai visto in vita mia, è altissimo e è bellissimo, mamma mia è veramente una cosa meravigliosa cioè con queste luci, mio dio posso solo dirvi che è bellissimo e guardate, spererei che foste qui per potervelo vedere anche voi, viene quasi da piangere a vedere quest'albero, è talmente bello, cioè... sentite che silenzio, no prima parlavano di più, ma qua veramente sono tutti estasiati a vedere sta cosa perché è Veramente una cosa meravigliosa. Io manco sapevo che gli alberi potessero diventare così grandi: gli alberi di Sakura. Mamma mia, che meraviglia! Piena, oh mio dio ma dove siamo cos'è sembra di essere dentro un manga praticamente sono non ve lo posso fare vedere ma sono tutti a braccetto ci sono anche quelli che condividono la sciarpa o la maglia ce l'hanno attorcigliata attorno quindi mm -hmm. mi ricordo quando ho fatto il video qua con i momigi che era bellissimo guardate che bello anche Beh, adesso si vede niente ma comunque la mia telecamera non, non aiuta però è bellissimo guardate guardate, guardate cosa ci sono le vedete questi pesciolini carini sono enormi vabbè e chiude così Comunque costa solo 300 yen entrare Quindi ve lo straconsiglio Vi è aperto fino alle 9 e mezza di sera Ma assicuratevi di entrare per le 8 e mezza Se no non vi lasciano più entrare Guardate quanti sakura a terra Dai, Vediamo se me ne cade uno in mano No, no Guardate quanti sakura che ci sono anche alla stazione di Comagome Oh stanno cadendo, stanno cadendo ne prendo uno, ne prendo uno Mi investono secondo me Cioè Sakura Free Wi-Fi di Toshimaku Devo farci un video perché tanti di voi mi chiedono se, se si può vivere senza Wi-Fi Io in questo periodo sto vivendo senza Wi-Fi Però vedete che già sta iniziando a diventare verde Quindi il periodo dei Sakura ormai sta per finire Vabbè comunque voi Io non so da quanti anni che vivo in Giappone Ma ancora i Sakura mi danno delle emozioni che non vi posso descrivere Che meraviglia Comunque vabbè se siete a Akumagume e riuscite a beccare periodo dei Sakura Fateci un salto a questo Riku Gien perché è veramente bellissimo spero che il video vi sia piaciuto ciao Numune <sussurra>